Dai, chi ha tempo non aspetti tempo, siamo in diretta sotto la pioggia e purtroppo vi devo rendere i dotti di un fenomeno meteorologico assolutamente increscioso, cioè tutte le volte che il Presidente Borghi lascia la sua, ehm, la sua presidenza a Palazzo Montecitorio a Roma inizia a piovere, quindi adesso mi ridarò al giardinaggio perché ora che ho un meccanismo così affidabile di di eh, irrigazione, eh, diciamo che almeno fino a fine luglio, finché i lavori parlamentari vanno avanti, potrò assicurare la vita alle piante del mio terrazzo, programmando alcune uscite ah, eccola, del Presidente Borghi, che, che adesso si inserirà abusivamente in questa diretta. Dunque, eh, gli vado un po' incontro così gli risparmio un po' di acqua. Eh, ombrello munito. Vai, eccoci qua. Ma porca puttana. Ragazzi, no, per... sei in diretta. La maledizione. Sei in, sei in diretta per me. Eh, sì, eh, sì, sì, ma sarò anche in diretta per me. Ma cazzo, ma qua c'è. Eh, ma lo so. Eh, ho appena detto che ti voglio usare per. Ma porco zio, ma qui c'è la maledizione. <ride> per annaffiare le piante. No, ma prima. Ora... Ma... Io ho... Appena sono uscito ho visto che cominciava a piovere ho detto ecco è uscito di casa Ma vacca boia ma eh, prima sono uscito mi sono preso, oh ma tre minuti che ero fuori e tre minuti che mi sono preso la doccia Adesso ero lì a guardare le che belle nuvole che c'era in un cielo molto tipo no? Non no? Non appena prendo la roba per uscire ma cazzo Va, vabbè, buonasera. Uh, buonasera Buonasera Buonasera allora, io sono Reduce, non lo so, lui si lamenta, ma praticamente il bello dell'essere in questo verso di Roma sì. è che ora per andare di là, prima devo arrivare praticamente giù in fondo là, passiamo accanto al, al Quirinale così possiamo anche lasciare un saluto e, e poi scendiamo dall'altra parte della città. No, La, e... la torta con la lima! <ride> Il, il, io sono Reduce da una bella diretta con la Fondazione Crazi Perché mi ha invitato la collega Stefania Dove c'erano niente meno che due vecchi amici Uno Stefano Fassina e l'altro Benedetto della Vedova che ha, che ha detto che è tornata la politica in Europa E che questa risposta ha spiazzato i sovranisti Se hai qualche commento da fare lo so perché io già li ho fatti lì Non voglio ripetermi Insomma, La risposta che spiazza i sovranisti Ah, la risposta ti senti spia... spiazzato? Ah, molto perché effettivamente dunque io mi, mi metto nei panni non di Della Vedova no non mi metto nei panni Della Vedova mi metto nei panni di eh, Egidio Rovetti. Egidio Rovetti che sta aspettando la cassa integrazione no? che non è ah, da un tot di tempo certo gli dicono eh, che ci sono 700... la cui azienda quella del buon Buon Rovetti uh, purtroppo mh, non è molto probabile che riapriranno, perché già arrivano delle notizie un po', un po preoccupanti da parte del, dell'imprenditore che già era anziano già era lì che andava avanti proprio quasi solo per amore del, del, dei suoi dipendenti e così di questo tipo però non è che può permettersi di incenerire tutto no? per, per la cosa bene il signor Rovetti apre la televisione Vede... Io me lo so perso oggi Che ha detto? No, beh, ma non, non, non, non oggi Ma insomma In ne, generale, da, da un po' di tempo no, Da quando c'è questa bella cosa Vede l'infografica della Merlino Che ultimamente sta salendo molte cose molti gradini no, nella nostra considerazione, dove c'è no, la pioggia no, no, di siamo Temaro. diventati amici, non toccarmela. No, ma anch'io sono amico della mia poi figura che è finanziata con Tardelli, che mi ha dato da anche l'ok okay per il minibot da 5. Ah, uh, è... È... e no, è rimasto indietro. E... No, prima c'era l'Arcuri, adesso... Ah, oh, ok. Uh, e... eh, cosa pubblica, eh? lo sanno tutti non sto ri rivelando no no no è che non sono molto gossiparo eh, perché tu eh, mi perdo di passati. e eh, eh, praticamente no, c'è l'infografica dove piovevano i soldi <ride> no, cazzo. e deve essere il fenomeno cui assistiamo esatto no cioè io dico, invece di far piovere acqua cazzo. faccio piovere i soldi <ride> e, e c'era il povero Molinari mi ricordo che era ospite quel giorno lì che guardava un po' attonito no? perché diceva boh io, sai, non ho neanche preso l'ombrello Ma sai com'è? Devo tornare ad Alessandria Lui pensava, no? Paese dove ci sarà Il disastro esatto. Perché già Beh, era eh, in sì. crisi prima no? Figurati adesso che, che splendore E dice io torno ad Alessandria E questi ci hanno fatto la pioggia di soldi Secondo me cominciano a pensare Che qualcuno non gliela racconta giusta eh certo. E certo In e, effetti è così basta capire occhio, che A occhio a qualcuno girano un po' le balle Se tu continui a dire che ci sono 700 miliardi poi però adesso, attenzione, da 700 sono diventati 500 overnight ieri. Non ah, so certo. se avete visto che non c'era un titolo, no? No. Eppure, insomma, in teoria dovrebbe essere una bella notizia, no? Dire che ci sono 250 miliardi in meno. No, ma rispetto. lì vabbè, perché, perché praticamente i tedeschi hanno detto, no, scusate. No, ci Sergio, siamo... eh, scusa, qui tanto c'è il Quirinale. Certo. Cioè, si fa come abbiamo, se ci siamo sbagliati, si fa come diciamo noi. Ecco, questa è Piazza Quirinale, voi non la vedete, ma non si vedete. Ma c'è, non la vedete, ma c'è. È bello sapere che c'è. Ma e... è... anche la mostra di Raffaello qua, che in teoria... Ah, ci devo... devo vedere se è prenotabile. Ci vengo con Uga, ma secondo me sono andati ai musei vaticani praticamente nel deserto. Eh, eh. infatti, forse. Vardrebbe la pena, sì. Però questo è meglio non dirlo, se no poi dopo ci vanno troppe persone, se sei d'accordo. Sì. Sì, io sono abbastanza costernato, cioè domani sono dietro le linee nemiche a spiegare questa cosa, cioè ah, che... È... integrato l'idea di dare mano al mazzapicchio potrebbe anche venire, eh. cioè dopo un certo punto, eh, perché, un serio. perché il sospetto dice io di soldi non ne vedo, qua piovono, esatto, quindi qualcuno sta prendendo. Evidentemente qualcuno si sta prendendo al posto mio. Eh, eh ma infatti ripartirà politica, corruzione, mm. a... eh, però... Eh... Adesso questa volta, diciamo così, gli torna, gli torna in faccia sta roba a loro, però torna in faccia un po' a tutti noi. Vabbè, questa è un'altra un riflessione. Vabbè, praticamente senza, senza, eh, senza avvertire nessuno, siamo già a 700... Oh. 700... sì, che sono il doppio di quelli che erano alla, alla fondazione Grazzi, perché diciamo la dimensione pop del uh, dibattito politico diciamo lì viene un po' sottovalutato però direi che adesso possiamo anche parlare dei fatti nostri e sganciarci ciao ragazzi è stato bello ah questo l'ho fatto apposta per la madre della ragazza di un mio amico che dice che io scelgo delle inquadrature pessime ecco questa non è pessima è più pessima così la prossima volta non mi dici quello che devo fare perché a me quando me lo dicono io poi faccio peggio ciao